Proverbi, capitolo 2 Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore, infatti, dà la saggezza. Dalla Sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei Suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Perché la saggezza ti entrerà nel cuore, la scienza sarà la delizia dell'anima tua, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, i cui sentieri sono contorti. E percorrono vie tortuose ti salverà dalla donna adultera dalla infedele che usa parole seducenti che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo dio infatti la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri conducono ai defunti nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna nessuno riprende i sentieri della vita Così camminerai per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti. Gli uomini retti, infatti, abiteranno la terra, quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra, gli sleali ne saranno estirpati.